Ciao, mi chiamo Simone, ho 18 anni e qui riesco a sviluppare le mie passioni. Quasi tutte le foto di questo sito le ho fatte io. Io sono Francesco, ho 16 anni e sono uno sviluppatore. Ho fatto io questo sito. Mi chiamo Samuele, ho 17 anni e sono un pilota. Io mi chiamo Eleonora, ho 16 anni e amo disegnare. Mentre io sono Sebastiano, ho 15 anni e spacco tutto. Siamo in Big Picture Learning per prepararci al mondo reale.